Domenica Live, Barbara D'Urso non è rifatta, test con Palpatina in diretta tv. Barbara D'Urso non è rifatta, il teen umano la tocca a Domenica Live e ci prova con lei. Barbara D'Urso non è rifatta e ad affermarlo è un vero e proprio esperto di ritocchini. Stiamo parlando di Rodrigo Alves, l'uomo più rifatto del mondo che è stato oggi ospite di Domenica Live. Nel corso di un vivace dibattito dedicato alla chirurgia estetica, il cosiddetto che inumano si è alzato dalla poltroncina bianca su cui sedeva in tv per analizzare la conduttrice di Canale 5. Per farlo in maniera approfondita e non superficiale, si è concesso pure una palpatina al décolleté dell'avvenente sessantenne partenopea, affermando che è tutta roba naturale. L'uomo ha poi guardato la d'urso con attenzione in viso, asserendo che sia sugli zigomi che sulla fronte non c'è la mano del chirurgo. Insomma, una promozione in piena regola per Carmelita. Con cui l'uomo ha pure tentato un approccio in diretta tv. Il umano ci prova con la d'urso, Barbarella promossa fisicamente, non è rifatta. Durante un rovente toccato Medica Live, un ospite speciale ha promosso la d'urso e ci ha pure provato con lei. Lui è Rodrigo Alves, il cosiddetto umano, l'uomo più rifatto del pianeta. Rodrigo è stato ospite della trasmissione di Canale 5, dove ha raccontato la sua storia. Ho fatto 58 operazioni. Sono state tutte importanti, ma quelle più difficili sono state l'addominoplastica, la rinoplastica e il lifting facciale, ha asserito il 34enne. Tutto il mio corpo è stato completamente rifatto, è tutto falso, rifatto dai migliori chirurghi del mondo. Solo il mio Kai è vero, ha aggiunto, fra l'ilarità del pubblico in studio e degli altri ospiti. A un certo punto, l'esperto in ritocchini ha persino palpato e analizzato in viso la padrona di casa. Respons della visita? La napoletana è tutta naturale. Rodrigo ci prova con Barbarella e la invita a cena, è successo tutto in diretta tv. Il kenumano, così come è stato ribattezzato dai giornali di tutto il mondo, ha avuto il suo momento di gloria pure in Italia. È successo nel corso della prima puntata del talk condotto da Barbara D'Orso Domenica Live, in onda su Canale 5. Dopo aver manifestato il suo apprezzamento per il bel paese e per le sue donne, Rodrigo, apertamente affascinato dalla conduttrice partnepera, l'ha invitata a cena, tentando un vero e proprio approccio. Vieni a mangiare una pizza con me e sarò tutto tuo, ha esclamato dinnanzi ad una lusingata e un po sconvolta Barbarella.